L'ufficio immigrazioni è un po' razzista Madonna ma c'è tantissima gente Sei una merda We are the fire. Ah, yeah. Ciao ragazzi, allora sono le 4 di mattina ma non sono riuscito a dormire, ci ho dormito 4 ore ma ho il fuso orario, quindi ho cercato di prendere delle cose insomma con non troppi grassi, quindi questo yogurt greco e questa insalata con un po' di pollo, poi questo che c'è il cognacco, è una zuppetta col cognacco, ha pochissime calorie tipo un centinaio, poi tra poco me ne devo andare all'ufficio immigrazioni, vabbè io mi pappo questo e poi cerco di riprendere sonno. Ciao ragazzi, buongiorno, allora beh questa è la stanza di oggi. Poi vi faccio un tour della casa Magari piccolina che ho qui Oggi sto per andare all'ufficio immigrazione, Quindi andremo a fare la mia estensione Per il visto, sono le 6.54 e se arrivo prima delle 8 e mezza Mi danno subito il numero e Non devo aspettare perché dovete sapere Che se entrate alle 9 e mezza in quel posto Possono tenervi anche per 4 5 ore È uno dei posti, ho guardato su internet In cui c'è più fila in tutto il Giappone Tipo se andate in municipio Di solito si aspetta dai 30 e 40 minuti Poi giorni un pochino più pieni di gente magari si aspetta un po' di più giorni magari durante la settimana nelle ore lavorative magari di meno però pressa poco è così mentre l'ufficio immigrazione a prescindere da che giorno andate è sempre pieno aprono alle 9 però dalle 8 e mezza danno i numeri con i quali poi si può essere ricevuti per fare questa domanda per il visto quindi parto adesso in teoria dovrei arrivare alle e un quarto per cui dovrei avere subito il numero e cavarmela in fretta vabbè eh, almeno una cosa positiva di tutto questo jet lag è che mi sono svegliato prestissimo quindi adesso si parte ah devo anche andare a fare le foto per la fototessera questo non me lo devo dimenticare e spero che vi divertirete oggi con me in fare questo tour dell'ufficio immigrazioni così vi faccio vedere dove fare la richiesta per il visto se vi trovate a Tokyo ed ecco la colazione dell'hotel che devo dire che per costare così poco è veramente niente male c'è il riso alla cantonese sono questi piatti che adoro della cucina cinese c'è pure il Mabotoku, quindi buonissimo E anche del kimuchi, dell'insalata e poi le uova che come sapete adoro ecco qui la colazione C Grazie. Buon appetito ragazzi Ok ragazzi Ecco la macchinetta per farsi le foto Dai che non c'è nessuno Qua c'è scritto che se paghi un po' di più vi fanno la foto premium a 1000 yen E vi fanno la pelle un po' più figa Ma noi facciamo quella standard Tanto siamo gnocchi dentro Qua ci sono tutte le regole per fare le foto perfette Vedete? Non bisogna essere troppo bassi, troppo alti Bisogna regolarsi la sedia E bene, finalmente adesso possiamo farle Mettiamo dentro 1000 yen qui Ah no, aspetta Ok, shomai shashin Questo, selezionato questo Facciamo queste che sono le foto normali Queste sono quelli per i curricoli Bianchi e Menchio Quindi dovrebbero essere queste quelle giuste Ok Adesso le mettiamo dentro Mettiamo dentro i 1000 yen Ok E adesso... Dovrebbero farci la bella foto C'è dei capelli di merda però va bene così Vedete qua vi dice di regolare lo sgabello a seconda dell'altezza E adesso ci stampano la foto E ecco qui la foto Yay! Dai non è neanche venuta cessa Bene adesso si va all'ufficio migrazioni Guardate che bella la folla che c'è qua a Shinagawa Qua della mattina Devo dire che il treno non era molto pieno sono al telefono con Martina e adesso vado a prendere il bus Guardate quanta fila che c'è per andare all'ufficio immigrazioni, Ma noi prendiamo il taxi così li freghiamo tutti Adesso andiamo al taxi noi va Corri corri Traversiamo quasi col verde. No, è diventato rossa. È una corsa contro il tempo perché alle 8.30 danno fuori i numeri per fare domanda per il visto. E se arrivi alle 8.31 devi aspettare anche 2-3 ore. E Guarda che è già partito il bus. Dobbiamo arrivare prima degli altri stranieri. Ok, adesso andiamo a prendere il taxi. La cosa più figa di tutto ciò è che questo New con Carri, che sarebbe l'ufficio immigrazioni, apre alle 9 e sono le 8.07 e, e guardate la ressa per prendere quel bus laggiù. Cioè capite che se io non arrivo prima di loro... Tutti loro saranno davanti di me Martina cosa fare? Dammi dei consigli <ride> Prega che il taxi vada forte eh. <ride> Perché se hai tutti davanti Forse verso l'ora di pranzo esci eh no, la sfiga è che a ora di pranzo vanno in, in, in pausa, quindi lavora solo una persona. Cioè, sembra una gara, alla giochi senza fronte. No, ma è tipo prima degli altri. È tipo così. No, no, è così, ma io devo dire che non, non sono mai entrato così presto per andare all'ufficio immigrazione, quindi è veramente un'avventura. Un Infatti la sua vita sembra molto avventurosa quando sei fuori. No, vabbè, in Thailandia ho visto cose. <ride> Te l'ho raccontato, ma siamo ancora in tua voce? Sì, intanto noi stiamo correndo adesso, vediamo chi la riesce a spuntare. Siamo proprio dietro al bus, e io spero che lo riesca a superare. Adesso glielo di Emma. Non non... Deve sorpassarlo, eh no, deve proprio sorpassarlo. Cioè, mi fa risparmiare due ore della mia vita se sorpassa sto bus. Oppure devo io lanciarmi fuori prima di loro Perché comunque loro devono scendere uno alla volta Mentre io sono solo da solo Però devo anche pagarlo sì, il taxi non, mm, non posso già pagargli Gli do un tipo un 700 così in amicizia Devi superare e dopo lanciarmi fuori dal taxi Supera tutti quelli dell'autobus Oh mio dio Aspetta abbiamo Forse superiamo il bus Sì ce l'abbiamo quasi fatta Eh no <ride> No vabbè comunque devo dire è stato bellissimo perché ho fatto le carte per il visto in aereo Ieri sono andato in comune a fare a prendere tutti i documenti e oggi vado al mio coco carry Mi sento una persona realizzata Vabbè siamo arrivati tipo sono cioè no, Madonna ma c'è tantissima gente Mamma mia Eh vabbè oh, pazienza Io speravo che non ci fosse nessuno Sono le 8.10 Oh mio dio se ci avessimo tutti un lumino sarebbe bellissimo Ragazzi adesso c'è un po' la corrida Devo correre a prendere il numero Veramente tutti stanno correndo come dei disperati Ragazzi È la corrida Madonna, Ma stanno tutti correndo Adesso sono io Ho superato 20 persone la scala mobile Oddio Questa è la parte più importante Sono riuscito a superare un altro Altri due Sì sono andato Sì Mi sono posizionato benissimo Madonna ho fregato tutti Sono tipo davanti 20 persone Ma come cazzo ho fatto Ci vediamo dopo Martina Sai che prima c'erano 100-200 persone davanti? Sì Ho preso il numero 26 Male, diciamo che le hai sì, infatti vedo di uscire velocemente, torno in taxi. <ride> Mancano 8 minuti adesso che iniziano poi finalmente. A estrarre i numeri E siamo adesso a fare il tour dell'ufficio immigrazioni E voglio farvi vedere uno dei cartelli più belli all'ufficio di immigrazione Che c'è scritto che non dovete rubare la carta igienica Perché evidentemente in passato veniva spesso rubata Qui c'è l'acqua potabile ragazzi Una cabina telefonica L'ufficio immigrazione comunque è carino eh? Cioè è carino, merita È che da come l'hai messo, sembra di dover fare un fantastico giro turistico E adesso lanciamo la sfida eh. Se siate così bravi da arrivare prima di sera e prendere un numero... In Ma infatti, sai che adesso faccio il tour ad aprile, no? Io una cappatina all'ufficio immigrazione la farei perché è un'esperienza da fare. Cioè è bello, Devo dire che però è più bello il comune di Shibuya Vedete praticamente basta che seguite le varie lettere che ci sono per terra E vi portano nella locazione che dovete andare Io sono scioccato ancora per il discorso della carta igienica Ragazzi davvero, emergenza carta igienica Non rubate la carta igienica dell'ufficio immigrazioni So che comunque se vai all'ufficio immigrazioni è bello portarti un ricordo Però la carta igienica no E ragazzi... Allora, avete capito che comunque non sono io però... Ragazzi, l'ufficio immigrazioni è un po' razzista. Perché la, il nuovo cartello che ho visto all'ufficio immigrazioni è Non buttate la gomma da masticare per terra. Non buttate la gomma da masticare. Gomu, stenai, che da sai? Non buttate via la gomma da masticare. E qua c'è l'insegna di un tipo che sputa una gomma da masticare. <ride> Ragazzi ma io questi cartelli non li ho mai visti in nessun altro posto. Perché qua evidentemente ci sono tanti stranieri che hanno delle culture molto diverse Oh mio dio Beh ma l'ufficio immigrazione è veramente il posto più razzista che esiste in Giappone È bellissimo Ma sai cosa perché ti dico? Non attaccarsi alle prese Ma adesso io mi metto Sì ma non attaccarsi alle prese ci sta Ma non rubare la carta igienica dai cessi E non sputare la gomma da masticare per terra Ma dico ma cos'è? Sì, sono degli animali Siamo allo zoo Oh. Ma continuiamo col tour degli uffici e immigrazioni e scopriamo se troviamo altri cartelli divertenti Perché secondo me non cagare per strada c'è No io vorrei dire una cosa sui cartelli però non sono mai contenti Perché se te dici che non posso sputare la gomma per terra ma non posso neanche... Pagatemi la carta igienica, perché sennò la sto rubando. Eh. Usarci la gomma da masticare dentro. No, ma tu puoi usare, usare la carta igienica. No, non hai capito il discorso della carta igienica. Tu puoi usare la carta igienica, ma non puoi portarla a casa. Ah, ma tu dici che questi proprio intendono Eh rubare. Sì, non è che non la puoi usare, è proprio non portarti a casa il rotolo di carta igienica. <ride> <ride> ma ti non giuro. Ti ma, evidentemente è successo. Stanno per chiamarmi. Hanno fatto velocissimo. Sono le 9, 7 minuti e tocca già a me. Ragazzi, ho finito di fare domanda per il visto 9:15. E sono già fuori. Quindi, se volete venire qua a fare domanda, mi raccomando, venite la mattina prestissimo. E poi superate la fila. Come vi ho insegnato nel video tutorial di oggi. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinini in maggiori digital stores.